Da vario tempo arriva gente da tutta Europa a organizzare dei raduni illegali con spaccio di droga, violenze, in alcuni casi morti, devastazione di aree protette e compagnia cantante perché ci si, diver si divertono. Sei chiesto perché non si vanno a divertire in Francia o in Germania? O in Spagna? O in altre nazioni d'Europa? Perché noi siamo quelli che lo hanno consentito. Vince lo Stato, vince l'Italia. Oppure puoi anche organizzare un bel rape party. Te lo organizzi rispettando le norme numerose, molteplici, alle quali.. Segnalo che si devono adeguare le persone normali Perché io ho sentito dire, oh, ve l'ho detto in un'altra conferenza stampa Ma io non posso vendere gli arrosticini Ma di che stiamo parlando signori? Ma ci cioè, abbiamo presente le norme sulla sicurezza alimentare? Anche nei più piccoli paesi O le norme sulla sicurezza del lavoro? O le norme che riguardano che ne so il pagamento della CIA? Eh? Il segnale è? L'ho già detto è finita l'Italia che si accanisce contro chi rispetta le regole e che fa finta di non vedere chi le viola. Quindi, cari simpatici ragazzi, che volete ballare devastando aree protette, andate a farlo da un'altra parte. Attenzione perché c'è il race, c'è il covid e c'è l'ergastolo stativo